Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di filtri e soprattutto di filtri per lui, il DJI Mini 3 Pro, eh, perché finalmente sono arrivati i kit di filtri della Freewell, eh, questo marchio che io praticamente utilizzo sempre su tutti i miei droni come filtri, infatti sia per il DJI FPV utilizzo i filtri Freewell, sia per Air 2S, ah, ma anche per Osmo Action e Insta One Air uso sempre filtri Freewell questo perché perché hanno eh, il giusto rapporto qualità prezzo eh, e questo è importante perché con i filtri si può sì risparmiare eh, ma poi non si ha realmente eh, l'effetto che dobbiamo avere quando utilizziamo i filtri e finalmente Freewell li ha prodotti per il DJI Mini 3 Pro eh, perché lui davvero ne ha tanto bisogno come tutti i droni 249 grammi soffre tantissimo la luce rispetto ad altri droni con fotocamere con dimensioni molto più importanti quindi tutti i droni hanno bisogno dei filtri, eh, ma loro secondo me un po' di più. Infatti quando utilizziamo droni così piccoli, e eh, voliamo in zone con tanta luce, tipo in alta montagna o sul mare, ci accorgiamo quando ci sono gli sbalzi di luce. Vediamo che magari un'immagine passa da avere un'illuminazione di un certo tipo, poi mentre ci giriamo vediamo questo flash di luce, questo perché fanno fatica a gestire appunto tutta questa luce. Partiamo dal presupposto che loro si possono utilizzare anche con le impostazioni della fotocamera in automatico. Eh, ovviamente non si ha il massimo della resa che ci possono dare questi filtri però sicuramente è meglio che non utilizzarli quindi eh, anche se volete utilizzare il drone con impostazioni automatiche utilizzate i filtri scegliete quelli giusti come gradazione e eh, la fotocamera comunque anche in automatico sarà in grado eh, di gestire meglio tutti i parametri per quel tipo di riprese con quel tipo di luce con quella situazione in cui si trova a eh, impostare i parametri però sicuramente non li sfrutterete al massimo ma come dicevo sempre qualcuno piuttosto di niente è meglio piuttosto quindi utilizzateli anche in automatico piuttosto di non utilizzarli e lui sicuramente farà riprese migliori di quelle che eh, potrà fare senza utilizzarli. Freewell ci mette a disposizione questi due kit, abbiamo il kit ND classico che va da ND4 fino a ND64 come utilizzo per video e foto e poi abbiamo addirittura un ND1000 da utilizzare solo per le foto per fare foto con una lunga esposizione però eh, io non lo utilizzo mai, perché non sono così un fanatico delle foto, quindi eh, io preferisco i video, quindi l'ND1000 io non lo utilizzo, però nel kit lo trovate, quindi un kit davvero completo, eh, partite dall'idea che eh, un ND16 lo utilizzate quasi sempre, eh, mentre se volete volare in posti come questo, per intenderci, ma non sarà più un ND16 ma probabilmente neanche un ND32 ma un ND64 con condizioni di luce così e questi riflessi eh, dati dall'acqua ragazzi ND64 tutta la vita ma cosa dovete fare per utilizzarli al meglio? per utilizzarli al meglio è semplice dovete andare a impostare lo shooter cioè la velocità eh, dell'otturatore al doppio di quello che sono gli FPS eh, di utilizzo del video che state facendo quindi se registrerete un video in 4k a 30 FPS la velocità dello shooter dovrà essere di un sessantesimo è tipo io che utilizzo sempre DJI FPV in 4K 60 FPS, in quel caso utilizzo quasi sempre eh, filtri ND16, poi dipende ovviamente dalla situazione, comunque normalmente è ND16 e lo shooter regolato a un 120 perché il doppio di 60 è 120, eh, quindi questo è il parametro base che dovete regolare se volete utilizzarli in manuale, dopodiché una volta che avete impostato eh, lo shooter al doppio degli FPS avete scelto la gradazione dei filtri che imparate poi ad utilizzare in base alla situazione di luce che c'è, comunque come vi ho detto ND16 è abbastanza l'utilizzo base nelle giornate di sole normale, ND 32-64 con tanti riflessi quindi neve, sole di alta montagna, acqua come in questo caso e poi abbiamo gli ND8 ND4 quando c'è poca luce, quando siamo magari al tramonto, quando siamo all'alba, questo poi lo imparate anche man mano che utilizzate perché comunque secondo me c'è anche una diversità di utilizzo in base al drone che utilizzate quindi conoscete il drone conoscete i filtri da utilizzare quindi dopo aver impostato lo shooter al doppio degli fps basterà solo andare a regolare l'iso per avere la giusta luminosità eh, che eh, sia quella che eh, diciamo dà eh, la massima resa al video o alle foto che state facendo quindi è davvero semplice utilizzarli eh, però come avete visto qua ho due kit qua ho un altro kit un kit polarizzato. Cosa vuol dire? Che abbiamo sempre dei filtri ND4, ND8, ND16, ND32, ND64 ma polarizzati quindi la lente è polarizzata, questo ci permette di avere eh, degli utilizzi diversi rispetto all'ND normale, eh, soprattutto eh, se utilizziamo quando non c'è l'acqua di mare, in questo caso acqua di mare, quindi acqua mossa, non è acqua piatta come quella di una piscina per intenderci, quindi utilizzate loro, mentre se dobbiamo riprendere eh, un paesaggio, se dobbiamo riprendere gli edifici dove ci sono tante vetrate eh, o magari anche l'acqua di una piscina che comunque è liscia, eh, loro potrebbero venirci utili. E, darci un effetto secondo me molto cinematografico, però eh, anche questo è un po' soggettivo, eh, tanti preferiscono utilizzare solo loro e non loro, eh, averli tutte e due secondo me ci fa capire eh, ovviamente eh, le differenze e quale preferiamo noi a livello personale, perché poi alla fine eh, quando guardiamo un video, una foto dal punto di vista dei colori, dal punto di vista del risultato finale è anche molto soggettiva la cosa molto personale il risultato finale che può piacere ad uno o non a un altro ovviamente a meno che siano cose estremamente brutte eh, o estremamente spettacolari che a quel punto magari eh, accontenta tutti ma se no è dato molto anche dal gusto personale. Eh, Freewell in questo caso ha creato dei filtri adesso ve li faccio vedere eh, che ne ho qua già uno montato. Sulle dji mini 3 perché come sapete lui ha la fotocamera che sta sia orizzontale che verticale questo per fare video eh, soprattutto per instagram eh, sono davvero la morte sua perché non abbiamo più un video tagliato ma è proprio la fotocamera che si mette in maniera verticale questa è una novità secondo me da non sottovalutare di questo drone è pazzesco perché comunque eh, parliamoci chiaro eh, i social network come può essere instagram tiktok stanno davvero spopolando e avere la possibilità di avere video verticali è tanta tanta roba soprattutto perché porta tanti contenuti eh, magari eh, come anche dei reel con eh, delle riprese fatte con il drone e quindi freeware nel caso utilizzassimo i filtri polarizzati ripeto solo per i filtri polarizzati mentre per gli nd non c'è nessun problema è indifferente che la fotocamera sia messa così o così quando utilizziamo quelli polarizzati abbiamo questa ghiera con eh, vedete la V di verticale o qua l'HD orizzontale, quindi per avere la massima resa, non che se eh, non girate questa ghiera il video faccia cagare, non è così, è che eh, se eh, volete avere la massima resa dei filtri polarizzati di Freewell ce l'abbiamo se eh, giriamo questa ghiera in base all'utilizzo che dobbiamo fare, quindi metteremo questa tacchettina, adesso cerco di farvela vedere, c'è un piccolo segnetto bianco, su H se la fotocamera dovrà stare così, mentre andremo a girare la ghiera e andremo a mettere la tacchettina bianca su V, vedete, se la fotocamera dovrà stare verticale, quindi vista per verticale, H per orizzontale. Quindi eh, questo è un consiglio dei Freewell che ha creato questa doppia funzione per avere la massima ottimizzazione. Però come vi ho detto non è che se non girate la ghiera, eh, da orizzontale a verticale questo non funzioni eh, non ha la massima ottimizzazione eh, però funziona lo stesso io ho provato e comunque il risultato è ottimo in tutti i casi infatti alcuni dei prossimi video che arriveranno saranno appunto con l'utilizzo di loro filtri ND e di loro filtri polarizzati eh, e eh, così capite che resa si hanno con lui e infatti in quei video non farò ne color correction, non farò niente, lascerò tutto così come ha registrato il drone e per chi ha un DJ Mini 3 Pro eh, si renderà conto di come c'è stata una gestione della luce perché parliamo di video fatti con una luce pazzesca eh, con giornate come questa per intenderci cioè guardate il cielo il risultato finale è incredibile per come normalmente invece faccia fatica lui ma come tutti i droni a gestire la tanta luce che normalmente gli arriva nel sensore è uno dei vantaggi del DJI Mini 3 Pro è sicuramente anche come è fissato il filtro alla videocamera perché è come quello di un drone professionale quindi non è più un aggancio così fatto in qualche maniera creato dai produttori di filtri per tentare di fissare un filtro alla videocamera di un drone ma è proprio creato ad hoc basterà girare questa piccola ghiera che alla fine è solo un guscio protettivo niente di più non ha lente non ha niente è solo un guscetto di plastica andare a prendere il filtro vedete che ha lo stesso aggancio che vanno ad agganciarsi in queste due piccole sporgenze basterà andare ad inserirlo girare e tac in un attimo abbiamo messo il filtro e non è agganciato in qualche maniera ma è ben saldo alla fotocamera e questo ci fa capire come DJI abbia puntato a rendere questo drone molto molto professionale in tutti i suoi particolari. Quindi ragazzi finalmente Freewell ha prodotto i filtri, li ha commercializzati, era ora perché io ne avevo tanto tanto bisogno, eh, perché lui ne ha tanto tanto bisogno e adesso è un drone pazzesco. Dal punto di vista della fotocamera era già incredibile perché comunque ha delle caratteristiche sicuramente top, ma con loro diventa qualcosa di pazzesco. Io, ragazzi, ve lo ridico, come ho detto all'inizio video: se volete utilizzare i filtri anche con impostazioni automatiche della fotocamera, acquistateli lo stesso. Comunque, fanno, fanno comunque qualcosa. Eh, non come se impostate le impostazioni manuali che comunque è semplice eh, da impostare per quanto riguarda l'utilizzo dei filtri, ma se proprio non volete impostare niente utilizzateli lo stesso, cambiano davvero il risultato finale del video che avete registrato, è tutta un'altra cosa. Quindi ragazzi questo è il mio video in cui vi ho portato queste novità da parte di Freewell che ha prodotto i filtri anche per il DJI Mini 3 Pro e come utilizzarli vi è piaciuto e vi sta a tutti lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, prime spoiler anche di loro, spoiler